La stampante a colori Samsung CLP510 rappresenta ancora oggi una valida scelta, tanto per un impiego domestico quanto per l'impiego all'interno di un piccolo ufficio. Alcune caratteristiche la rendono estremamente versatile, tra cui la possibilità di stampare fronte-retro e la possibilità di stampare utilizzando il lato lungo e il lato low corto del foglio. La circostanza che questa stampante si trovi abbastanza facilmente nel mercato dell'usato ha indotto molti utenti ad acquistarla e eh, ciò ha comportato la sgradevole sorpresa di accorgersi che esiste un dispositivo di blocco che inibisce l'utilizzo dello strumento al raggiungimento di determinate soglie di carico. In particolar modo, quando la stampante raggiunge un volume di stampa superiore alle 50.000, invita l'utente a sostituire determinati componenti Peccato che spesso il costo di questi componenti superi di gran lunga quello della stampante, rendendo la scelta svantaggiosa da un punto di vista economico. Esistono tuttavia delle procedure di sblocco della stampante che consentono di resettare i contatori attraverso una semplice combinazione di tasti, ed è quello che vedremo nei prossimi minuti. La stampante spenta è necessario accendere lo strumento tenendo schiacciati i tasti Online e Cancel. I tasti vanno premuti contemporaneamente e vanno mantenuti schiacciati finché non appare il messaggio Download Mode, Press Online Key. È molto importante ricordarsi che tutte le procedure devono essere svolte in tempi eh, estremamente rapidi, in quanto tergiversare fra un passaggio e l'altro comporta l'uscita eh, automatica dalla procedura di Reset. Quindi è importante, una volta avviata la procedura, seguirla fino ad arrivare al termine della stessa. Una volta entrati nella modalità Download, è necessario premere 15 volte il tasto Menu, finché non appare il messaggio Uncheck Consumable Mode. È importante evidenziare che eh, le 15 pressioni devono essere piuttosto rapide. Una volta schiacciato 15 volte il tasto Menu, e una volta apparso il messaggio Uncheck Consumable Mode, è necessario premere altre 15 volte il tasto Menu e subito dopo altre 5 volte il tasto Enter, che è quello a fianco del tasto Menu. A questo punto è necessario premere 3 volte il tasto Cancel e si entra nella modalità EDC. Apparirà la scritta Press Access Key. E a questo punto sarà necessario premere rapidamente il tasto Cancel per entrare nella modalità manutenzione. All'interno della modalità manutenzione potremo azzerare tutti i contatori che desideriamo azzerare, rendendo quindi la stampante come nuova, in quanto la stampante non si ricorderà più le stampe che avrà fatto. Non è detto che la procedura riesca al primo tentativo, quindi nel caso in cui al riavvio della stampante questa richieda... Nuovamente sostituire il componente è necessario ripetere la procedura finché non si arriva al reset completo di tutti i contatori.